Camp risciante per capelli, adesso ve lo faccio rivedere nuovamente, eccola qua, se voi andate nella pagina MTC Parrucchieri potrete trovare la promozione, aderire, c'è cioè il pulsante potete chiamarci e mandarci un uh, sms, un messaggio whatsapp, ci troviamo in via di Tor 39A. Poi il numero di telefono lo trovate sempre nella descrizione qui vicino. Allora, il trattamento lisciante intenso a base di cheratina vegetale e olio di canama indiana sono proprio l'essenza di questo trattamento. A parte il fatto la durata dei cinque mesi che è oltre i cinque mesi perché abbiamo già realizzato tantissime liscianti con Camp e eh, anche la mia socia Manuela ha fatta l'allisciante, fantastico, una persona molto difficile e voi sapete quando i parrucchieri trovano sempre il pelo nell'uovo. Allora, il trattamento garantisce risultati straordinari anche sui capelli più difficili. Abbiamo già realizzato veramente anche su capelli afro e siamo molto soddisfatti del risultato nel rispetto della salute e del benessere dei capelli. Questa è la cosa importante, la, le nostre aziende dove noi eh, usiamo prodotti eh, sono altamente affidabili e, e noi ci crediamo tantissimo. Grazie dell'attenzione, buon sabato, buona domenica, buon mare e, e buon vento a tutti quanti. Ciao.